Mi basta schioccare le dita per avere il presidente ai miei piedi. Ma solo in camera da letto. <ride> Come posso stare bene? <ride> Se riesci a far ridere una donna, le puoi far fare qualsiasi cosa. Frank, tu lo pensi? Frank? Sei arrabbiato? Metto giù ti lascio dormire Frank voglio essere meravigliosa per te per tutti